Ciao, il tutorial di oggi riguarderà la realizzazione di cuori all'uncinetto Ecco come si realizzano Iniziare la lavorazione con un anello magico Di seguito 6 maglie basse E chiudere l'anello verificare che ci siano 6 maglie basse 3 4 5 e 6 ok si può procedere partiamo subito dalla prima maglia bassa disponibile e raddoppiamo i punti, quindi due maglie basse su ogni maglia bassa realizzata in precedenza. Per un totale, a fine giro, a fine secondo giro, di 12 maglie basse. E sicurezza riverifico la quantità di maglie basse realizzate l'ultimo punto eseguito e procedo col terzo giro eseguendo due maglie basse sulla prima maglia disponibile 1 e 2 sulla successiva un'unica maglia e procedo così fino a fine del terzo giro alternando due maglie basse una maglia bassa fino ad ottenere un totale di 18 maglie del terzo giro, tolgo il marcatore, taglio il filo ed eseguo un secondo dischetto identico prestare attenzione al quarto giro ora dobbiamo unire i due dischetti, si può puntare su una qualsiasi maglia una maglia bassa. Sistemare il marcatore sulla maglia eseguita servirà come punto di riferimento. a punto basso su ogni punto basso per ottenere alla fine 18 punti bassi sul primo dischetto Il diciottesimo punto lo troviamo esattamente prima del marcatore. Una maglia bassa sulla prima maglia disponibile del secondo dischetto successivo al marcatore. ottenere 18 maglie basse anche qui come per il primo dischetto la diciottesima maglia bassa la troviamo precedente al marcatore maglia bassa nel punto dove c'era il marcatore giro completo di tutte le maglie per un totale di 36 maglie cioè la somma delle maglie dei due dischetti 18 più 18 riposizionando il marcatore sempre sull'ultima maglia eseguita ho concluso il mio quinto giro di 36 maglie e inizio il sesto giro con le diminuzioni 4 maglie basse 2 3 4 ed eseguo una diminuzione prendendo due coste esterne delle due maglie basse e le lavoro insieme il filo e chiudo la maglia bassa ripeto il filo chiudo la maglia bassa queste sono le diminuzioni concludiamo tutto il giro con questa diminuzione 4 maglie basse una diminuzione seconda costa sul marcatore e diminuisco lavorando il sesto giro ottengo 30 maglie riposiziono il marcatore e mi avvio al settimo giro lavoro 30 maglie di seguito quindi niente diminuzioni al settimo giro. posizionando il marcatore effettuo l'ottavo giro. L'ottavo giro è un giro di diminuzioni. Questa volta saranno tre maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, una diminuzione come abbiamo fatto prima. Due coste esterne, passo il filo e chiudo la maglia bassa. giro, in conclusione mi ritrovo la seconda costa di diminuzione sul marcatore, passo il filo e chiudo la maglia posiziono il marcatore sull'ultima maglia fatta e mi avvio al nono giro, il nono giro è fatto anch'esso di diminuzioni questa volta due maglie basse una diminuzione 1 2 prendo le due coste delle due maglie successive passo il filo e chiudo la maglia questo è il nono giro tutto così Anche qui la seconda costa di diminuzione si trova sul marcatore. Ho ottenuto 18 maglie. Riposiziono il marcatore come punto di partenza per il mio decimo giro ed effettuo 18 maglie basse sulle 18 ottenute nel giro precedente a questo punto inizio a dare forma al cuoricino inserendo l'imbottitura nel caso non si disponga dell'imbottitura acrilica si potrà utilizzare della semplice avatta mancano solo tre giri alla conclusione del cuoricino sta già prendendo un'ottima forma Selezionando il marcatore, eseguiamo questi ultimi tre giri, effettuando un punto basso, una diminuzione, alternando punto basso, diminuzione. 1 una diminuzione. giro otterremo 12 maglie Il dodicesimo giro concluso riposiziono il marcatore effettuo il dodicesimo giro concludo sempre il giro che la seconda costa si trova sul marcatore. Prima di concludere col tredicesimo ed ultimo giro del nostro cuoricino per poi passare alla cucitura, riempio con un altro po' di imbottitura aiutandomi con l'uncinetto. Procedere con il tredicesimo ed ultimo giro ed arrivare a 5 maglie in totale, di nuovo posiziono il marcatore, una maglia bassa, una diminuzione. taglio il filo e cerco di lasciare un bel po' di lunghezza Inserisco l'ago da lana e procedo poi a recuperare le 5 maglie per chiuderle tutte insieme. recupero tutte e cinque le maglie e le chiudo insieme il filo all'interno del cuoricino per portarlo nella parte superiore potrà servirmi per trasformare il cuoricino in un ciondolo e varianti trasformate in portachiavi ciao, grazie torna presto e non dimenticarti di iscriverti al canale